di nuovo per un nuovo laboratorio di creatività. Spero che le vostre creazioni stanno andando bene. Noi oggi vogliamo farvi vedere come si fanno delle piccole farfalle che poi faremo vedere, sorpresa, dove le mettiamo. Allora, avete bisogno di un pezzo di cartoncino, dei pezzettini di carta velino o di carta crespa, se non le avete potete anche sbizzarrirvi con altri tipi di carte, carta da forno, no? una matita, delle forbici e poi del filo di cotone o degli scovolini. E ora come procediamo? Prendo il pezzo di cartone, lo taglio in due e poi vado a, vado a disegnare una forma di farfalla. Poi, ho sempre il mio cartoncino piegato in due quindi qua ho la metà della farfalla vado a ritagliarla Falla piegata in due. Ora prendo il colore che mi piace, io prendo un pezzo di carta velina viola, a me piace quando la carta velina è un po' stropicciata e, e poi la riapro e vado, la piego in due, adesso ritaglio un pezzo di carta velina più o meno della dimensione della farfalla che ho appena fatto non vi preoccupate se il taglio non è così preciso tanto nel risultato non si noterà tanto vedete adesso inserisco se voglio posso tenere il cartoncino oppure no devo fare una farfalla un pochino più grande di quella che ho appena fatta quindi vado a ritagliare un po' più in là con fronte alla taglia della farfalla che ho appena disegnata e poi faccio un terzo strato, quindi inserisco il pezzo di carta velina che mi rimane. Che chissà se è abbastanza grande, sì. E qua faccio una farfalla ancora più grande, un pochino più grande di quella che ho fatto prima. Allora, volendo potete anche inserire uno strato di colore di un altro colore in mezzo, quello è come volete voi. Prendiamo i nostri pezzi, vedete i nostri tre pezzi e mettiamo quello più piccolo all'interno, quello più grande all'esterno. Poi inizio a fare qualche pieghetta così per prepararla per dopo. Dopodiché, posso utilizzare o, oh, se ho il filo di cotone, posso utilizzare il filo di cotone, se ho lo scobolino, posso utilizzare quello. Vi faccio vedere col filo di cotone cosa possiamo fare. Non trovo il cappio, eccolo qua. Prendo due pezzetti di magari due colori diversi. Ritaglio un pezzettino non tanto grande, poi con la mia aiutante una gira da un senso, l'altra gira nell'altro in modo da arrotolare il filo su se stesso. Attenzione a non lasciare il filo, se no bisogna ricominciare da capo. Quindi io giro in un senso e lei gira in un altro. Quando è già eh, bello attorcigliato, lei tiene bene il pezzo, lo pieghiamo in due e guardate, si attorciglia su se stesso. Noi tiriamo un po' sopra per appiattirlo e poi qua in estremità facciamo un nodino per bloccare tutto e ritaglio il pezzettino. Allora qua ho la mia farfalla che devo un po' piegare, poi prendo il mio filo di cotone, cioè la mia trecciolina che ho appena fatta e vado a fare un doppio nodo un po' non troppo eh? adesso qua faccio finisco l'antenna della farfalla alla stessa lunghezza di quella della prima ritaglio vedete qua avete le antenne Qua sistemo un po' bene la farfalla piegandole in due e metto le antenne sopra. Allora potete cambiare la forma della farfalla a piacere. Guardate qua, e poi posso andare a metterla su l'albero di Pasqua che abbiamo investito per voi, per farvi vedere cosa abbiamo fatto con le uova di Pasqua, Do, inserisco la farfalla qua, ne avevamo fatta un'altra qui che possiamo farvi vedere. Questi sono i nostri allestimenti per Pasqua, se ne fate anche voi mandateci qualche foto, noi vi abbracciamo e se non ci vediamo prima, buona Pasqua!